Ciao a tutti. Oggi prepareremo la mousse al mandarino. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Gli ingredienti sono: succo di mandarino, tuorli d'uovo, zucchero, amido di mais, panna fresca per dolci e zucchero a velo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame.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 La panna è ben montata, trasferiamola in una ciotola. Senza lavare il boccale, mettere lo zucchero e i tuorli. Ed azioniamo il bimbi per 5 minuti. A velocità 4. Nel frattempo riporre la panna in frigo. Aggiungere l'amido di mais, il succo di mandarini, Ed azioniamo il bimbi per 7 minuti, 90 gradi, velocità 4. Lasciare raffreddare completamente il composto. Il composto si è raffreddato, versiamolo nella ciotola con la panna. Amalgamiamola con la spatola. Trasferiamola in delle coppette e servire. Mousse al mandarino. Grazie e alla prossima ricetta.